Ciao a tutti, allora oggi vi voglio parlare di questo telefono che è il Wikio Viev 2 Pro normalmente le mie recensioni non sono su cose tecnologiche ma considerando che me l'hanno inviato e ok, eh, perché io comunque l'ho visto in pubblicità un pochino ma non lo conoscevo e oltretutto mi sembra valido per quanto riguarda anche il nostro tipo di lavoro quindi foto video e per quello che ve ne ho dovuto parlare, comunque perdonate la biglia, eh, la capigliatura e tutto, ma tanto dobbiamo parlare di un telefono quindi vi mostrerò quello allora prima cosa che questo, è ehm, 6 pollici ed è bello grande considerate che io ho un tablet da 7 pollici quindi questo 6 pollici, full hd, ehm, doppia fotocamera che poi ve ne parlerò con il sensore anche per l'impronta digitale, oltretutto al sensore anche di riconoscimento facciale, ok? O se no, con, eh, eccola qua, l'impronta digitale dietro, si possono personalizzare varie scelte, ad esempio io ho usato due dita, in una, adesso vi mostro, sblocco lo schermo e vado nella fotocamera, mentre con l'altro dito, e riblocchiamolo nuovo bloccato con l'altro dito, sblocco solo lo schermo. Mi sembra anche valido. Possiamo anche scegliere di volendo con altre dita oppure con un dito prestabilito, mettere una chiamata e comunque sia è carino. Ok, allora ehm, direi che adesso ci spostiamo da qua perché ah sì anche il pin. Volendo, ok, ora ci spostiamo e vi mostro tutto nel dettaglio allora dunque abbiamo aperto la scatola e dentro abbiamo trovato eccole qui ci sono varie cose tra cui l'alimentatore il cavo per la batteria ed le cuffie e questo che serve per aprire il vano della sim non vi ho detto che potrebbe essere, può essere un telefono dual sim aspettate che lo blocco ecco. e ora vi mostro perché in questo vano se riesco ad aprirlo ecco si può inserire una nano sim più la scheda sd per potenziare le memoria, oppure due nano sim quindi è comodo anche come dual sim oppure single sim più espansioni di memoria memoria interna di 64 gb quindi già questo ne abbiamo abbastanza ora vediamo se riesco a ah, prima di tutto fotocamera, doppia fotocamera anteriore eccola qui Fotocamera anteriore ed è una da 16 megapixel più una grande angolare da 8 con il flash, mentre la fotocamera anteriore qua davanti è da 16 megapixel, quindi ok, vediamo se si sblocca o se dobbiamo sbloccarlo noi, lo sblocchiamo noi. Eccoci qui, allora, prima cosa che notiamo subito è a me manca tantissimo il tasto centrale oppure quelli per mandare avanti e indietro è una cosa che io noto soprattutto perché vengo da un Samsung comunque sia oltre alle caratteristiche tecniche principali monta un Android 8 Oreo le caratteristiche tecniche comunque ve le metto in box dove ci sarà la scheda ufficiale e fotocamera che è quello che mi preme di più ok adesso non la vedrete tanto comunque ha ah, un sacco di impostazioni eccole qui possiamo anche impostare le da soli quindi modalità scatto professionale Guarda, scatto professionale fantastico perché mi permette di andare a scegliere io l'esposizione l'ISO e di sistemarli man mano quindi questa la trovo davvero valida e poi il formato un è uno per uno 4 terzi è bella flash o non flash e la trovo valida suono scatto, rullino ed è ok. Allora, togliamo lo scatto professionale, ok. Ha ah, la fotocamera classica, che è questa, più la grandangolare che possiamo attivare o disattivare a scelta ed è davvero bella. Comunque ho fatto delle foto così magari riesco a farvelo vedere meglio. Modalità video, modalità video è fluida. Anche qui ho fatto dei video, questo è in grande angolare. È okay. in modalità video comunque è fluida e facile da capire è abbastanza intuitivo. Aspettate che vi faccio vedere se si vedono un po' con la qualità. Le ah, ecco quello che volevo dirvi: non c'è una, una galleria fotografica. Dobbiamo usare il Google Photo che può essere comodo nel caso che vogliamo averle anche sul computer o comunque su un account, però se sono tante foto ogni volta da caricare e scaricare, io ad esempio ho fatto il logout, in modo da invece solo sul telefono, ebbene sì, ho usato Tony come mio protagonista principale, come sempre, questo è un video, guardate, guardate la qualità soprattutto se no andiamo di foto non so se vogliamo parlarne questa è la fotocamera anteriore quindi quella per i selfie dove io trovo in questo caso c'è la luce e poi siamo sovraesposti dalle, dalla luce della fotocamera trovo però che mi manchi la, il flash anteriore comunque guardate anche la fotocamera anteriore per i selfie che qualità che ha eh sì, è sempre il mio protagonista però guardate anche fotocamera sempre anteriore questa eh guardate la definizione del pelo cioè è una cosa tremenda e fantastica questo è un altro video questo è con la posteriore quella dietro quindi 16 megapixel anche in più lontananza comunque si vede bene allora trovo che sia perfetto soprattutto per chi voglia fare delle foto perché lo trovo valido non mi ricordo se devo dirvi qualcos'altro sì eh, la mancanza del tasto centrale lo noto soprattutto nelle applicazioni perché non posso uscire facciamo cioè, mm, un esempio dobbiamo usare questi tastini è indietro home oppure è questo che chiude tutto oppure questo che va all'home però se abbiamo applicazioni ad esempio che non hanno la possibilità di questi tastini in questo caso ho scaricato questo gioco che è anche carino è simon Cat ovviamente ma perché voglio mostrarvi una cosa adesso caricherà il gioco è lento la DSL non il telefono okay i colori sono davvero brillanti, si vedono meglio in, eh, in, nel, mm, nel telefono piuttosto che nella fotocamera magari non so, cerco a fare qualche screenshot e mostrarvelo ok, in questo caso non abbiamo i tasti per uscire, qui dobbiamo schiacciare il tasto home qui, dove dice spegnere, avvia e uscire in questo modo, non è la cosa più pratica di questo mondo Ora ci rimettiamo un attimo dove mi mostro io, che vi dico un attimo i pro e i contro di questo telefono. Eccoci tornati, allora, pro e contro, io mi piace tantissimo per il fatto della fotocamera, fotocamera che ha una qualità fantastica, per chi eh, lo usa tanto per le foto, per Instagram, per i video, anche i video con quella posteriore sono ottimi, con quella anteriore tanto un attimo a perdere, di fluidità e oltre i video, eh? video perdono di fluidità con quella anteriore e mi manca il flash anteriore io ne sento la mancanza oltretutto il tasto home a me manca si sente proprio la, la la mancanza altre cose negative io al momento non ne trovo prezzo di listino di 299 euro io direi comunque di aspettare che sia un pochino scontato perché comunque è normale che un pochino venga scontato Um, due cose che non mi sono piaciute tanto ma eh, va a... Um, come si dice... a gusti il fatto che la pellicola... io sono un amante delle pellicole la pellicola non si deve mai togliere dal telefono questa invece era tutta scritta quindi ho dovuto toglierla e ho paura un pochino di rovinare il telefono sinceramente di graffiarlo quindi vedrò di prendere una pellicola e, e poi non si trovano le cover io il telefono ho paura metterlo in borsa che magari i lati si possono rovinare. Oppure, Dio, mi scivola o l'appoggio forte si picchia un angolo. Io una cover la devo avere e non riesco a trovare una cover, altra cosa che non mi piace per niente. E nel sito ufficiale loro non hanno accessori, quindi questo non si trova originale. Ho provato a cercarla su, nei negozi, ma nei negozi fisici non c'è online è tremendo, ma vi farò un video a parte su questo, altra cosa che un po', eh, mi è dispiaciuta non c'è un manuale di istruzioni, non solo quello che vi danno loro, aspettate, quello che vi danno loro è questo, con qualche immagine, dove proprio c'è le basi principali, tasto on off, la due sim, eh, proprio cose semplicissime e sul loro store, sito ufficiale, scegliendo il modello, quello che gli fanno scaricare è questo quindi non c'è un manuale, ci vuole un po' di pazienza ed è un po' brigoso, non è proprio intuitivo, soprattutto perché come me viene da un Samsung è un po' brigoso subito, però comunque mano a mano ci si fa la mano e si vanno a scoprire cose in più io non so se vi ho detto tutto, se ho scordato qualcosa voglio farvi vedere un attimo pregi e difetti o il design il design è bello, eh, niente da ridire, è bello, e... è elegante sicuramente, ha dei colori molto vividi, lo consiglio sì, e soprattutto a chi comunque vuole un telefono per le foto, per i video, per la qualità di queste cose perché eh, se no se devo usarlo come messaggistica per chiamate per le applicazioni tende un po' a consigliere altri telefoni in questo caso questo specifico la qualità è proprio per quello delle, della macchina fotografica cioè è impareggiabile vedete che comunque ah scusate video e eh, foto tutto full hd solamente con la grande angolare va in hd quindi anche questo non è male, a me piace schermo 16 noni, bella luminosità che comunque l'ho abbassata le impostazioni abbastanza classiche del, delle, tipo dell'android anche se non sono proprio intuitive ci bisogna un attimo mettersi lì con calma e pazienza e provare un pochino man mano si scoprono cose nuove io spero che questa mia recensione particolare, ma comunque sia abbastanza in linea con il canale, possa essere piaciuta. Vi ricordo che nell'info box c'è il link per andare direttamente al sito dove ci sono le specifiche tecniche, che sicuramente sono più tecnici di me. Se vi è piaciuto questo video comunque lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così non perdrete le prossime accessioni e torniamo al beauty low cost, ciao!